Ciao, ciao a tutti in questo periodo che è un periodo per molti sfidante in realtà è un periodo di grande crescita il team divine connection e io abbiamo deciso di farvi un regalo abbiamo registrato una meditazione proprio per voi per tutti voi e il suggerimento è quello di ascoltarla tutti i giorni fin quando ne sentite bisogno è una meditazione veramente piena di contenuto, è una meditazione anche piuttosto lunga e abbiamo scelto di non dare a questa meditazione un nome. Quindi tu cosa farai? La potrai scaricare, la ascolterai e nei commenti sotto questo video eh, puoi scrivere il titolo migliore per te. Poi io e il team di Vine Connection lo sceglieremo. Vuoi giocare con noi? Bene, allora fai questo gioco, segna il titolo e poi magari condividi anche la tua esperienza dopo aver seguito la meditazione, dopo averla fatta e facci sapere come stai. ok? Un abbraccio di luce dal team di Vine Connection e da Patrizia. Ciao, a presto!